Salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vediamo come installare su una Fire Stick di Amazon Xbox Game Pass per poter giocare al cloud gaming offerto da Microsoft. Per fare questo ragazzi abbiamo bisogno ovviamente di una Fire Stick di Amazon meglio la versione 4k max perché ha un hardware un po' più prestazionale in questo caso non è una 4k max ma è una versione 1080 però comunque si riesce ad utilizzare anche questa abbiamo bisogno di questo cavetto che che è un cavetto di alimentazione che andrà collegato da una parte alla Fire e dall'altra al suo alimentatore, mentre qua abbiamo una USB femmina per poter mettere una chiavetta USB quindi dalla Fire stick accederemo alla chiavetta USB dove accederemo al file APK che andremo ad installare di Xbox Game Pass quindi questo è tutto quello che serve per quanto riguarda il cavetto vi lascio qua sotto il link in descrizione costa 8 9 euro quindi costa veramente poco ed è davvero molto molto utile nella Fire stick anche per installare retro gaming come ho già fatto vedere nel video precedente vi lascio qua sopra appunto nelle schede il video che ho fatto riguardante l'argomento retro gaming con la Fire stick e diventa davvero utilissimo avere questo cavetto per utilizzare una memoria esterna quindi detto tutto questo mettiamoci al lavoro per prima cosa andiamo a formattare la nostra pendrive in FAT32 e mi raccomando che sia in FAT32 perché siamo più sicuri che dia meno problemi alla file stick nell'essere letta perfetto una volta fatta la formattazione perfetto una volta che l'abbiamo formattata possiamo passare al passaggio successivo quindi andiamo ad aprire il sito che si chiama apk mirror vi lascio qua sotto il link in descrizione eh, direttamente il link che vi lascio vi manderà nella pagina del game pass quindi avremo vedete tutti i file apk disponibili per android arm 7 a è quello che ci serve quindi andiamo a cliccare sulla freccia per scaricarlo chiudete ovviamente la pubblicità che non vi interessa vi si aprirà un'altra schermata e qua sotto vedete che è disponibile il download apk quindi andiamo a fare download eh, aspettiamo che si scarichi, una volta scaricato andiamo all'interno della nostra memoria e andiamo a creare una cartella che chiameremo APK, non è indispensabile creare una cartella, non è indispensabile chiamarla in nessun modo però a me piace avere le cose ordinate quindi eh, se creiamo una cartella APK all'interno di questa cartella potremo mettere poi altre APK per installare cose diverse sulla nostra file stick, anche per se dovessimo fare appunto il discorso del retro gaming come ho fatto appunto vedere nel video precedente eh, creeremo APK Altre cartelle, quindi avremo una chiavetta USB molto più ordinata. Quindi, una volta fatta la cartella pick up, andremo a incollare quello che è il file che abbiamo appena scaricato. Una volta copiato, andremo ad espellere la nostra chiavetta. Quindi, il computer non ci serve più. E passiamo sulla nostra file stick una volta accesa la nostra file stick nella home page andiamo dentro nelle eh, quello che sono le nostre applicazioni andiamo a premere il tasto che abbiamo sul telecomando quello azzurro e diremo file explorer Ok questo è il primo software che dobbiamo andare ad installare che è questo software o meglio questa applicazione servirà appunto per accedere alla nostra memoria, la nostra chiavetta USB e potremo analizzare quello che c'è all'interno della nostra chiavetta appunto per andare a selezionare la cartella e poi il file da installare quindi andiamo a fare scarica aspettiamo che si installi questa applicazione una volta installata andremo a fare apri qua accettiamo quello che ci dice qua andiamo a dargli anche questo ultimo consenso. A questo punto vedete che abbiamo una cartella con una serie di numeri 4A601107 ovviamente questo numero cambia in base alla formattazione di ogni eh, pianeta USB quindi non date importanza a questo numero ma è quella la cartella che dovremo andare ad aprire. Ma prima di procedere con l'installazione della pick up dovremo andare a sbloccare la Fire TV andando ad abilitare l'opzione sviluppatori per fare questo usciamo cliccando il tasto con la casetta andiamo nell'ingranaggio che abbiamo qua adesso Destra, dopodiché scendiamo sulla mia Fire TV, clicchiamo su Informazioni e poi clicchiamo sette volte sempre col tasto centrale del telecomando su Fire Stick TV. Perfetto, a questo punto torniamo indietro. E vedete che abbiamo l'opzione sviluppatori eh, sbloccata da questo momento in poi potremo installare delle apk sul nostro dispositivo Firestick stick tv riclicchiamo il tasto con la casetta ritorniamo nelle nostre applicazioni e andiamo sul nostro file explorer cioè l'applicazione che abbiamo appena installato andiamo nella cartella come abbiamo detto quella numerata che è la nostra pendrive. a questo punto andremo nella cartella apk che abbiamo creato selezioniamo Game Pass e andiamo a fare Open, andiamo a fare Installa applicazione a questo punto l'installazione partirebbe senza problemi ma dobbiamo dargli un'ulteriore, eh, diciamo autorizzazione cioè l'autorizzazione a installare apk da file explorer quindi se da file explorer non abbiamo mai installato nessuna apk dovremmo dargli una nuova eh, autorizzazione quindi facciamo impostazioni installa da app sconosciute ok e vedete che abbiamo file explorer che è off quindi andremo a fare on adesso da file explorer Potremmo andare ad installare tutte le APK che vogliamo. Quindi eh, torniamo indietro, andiamo sulla nostra Game Pass, andiamo a fare ancora open, installa applicazione a questo punto eh, l'installazione partirà senza nessun problema, Se volete installare questa applicazione non richiede accessi speciali, quindi andremo a fare installa in basso a destra e inizia l'installazione eh, del nostro Game Pass di Microsoft, quindi eh, aspettiamo che finisca l'installazione, ovviamente ci metto un attimo, sono circa 55 MB di eh, applicazione, applicazione installata, andiamo a fare apri quindi una volta eh, che è installato vedete che sotto comunque ve lo dice in basso a destra c'è il riquadrino Xbox Game Pass pronto per l'avvio e a questo punto abbiamo questo nuovo avviso Xbox Game Pass non funzionerà senza Google Play Service non supportati dal tuo dispositivo perché comunque la Fire Stick non ha questo servizio ma non ci interessa andiamo a fare ok andiamo a fare ok ancora e vedete che comunque l'applicazione parte eh, qua ovviamente in base se siamo già iscritti o, o meno al servizio Game Pass perché comunque servizio a pagamento come sapete che ci permette di giocare in streaming ai nostri giochi preferiti di Xbox sono circa 200 giochi disponibili che ogni mese vengono comunque aggiornati con delle novità andiamo a fare sono già membro nel caso lo siate già e andate ad inserire quello che sono le vostre credenziali però a questo punto per continuare dovremo utilizzare un joypad è possibile utilizzare il joypad Xbox o un joypad bluetooth qualsiasi anche quello playstation basta che sia un joypad che si connette bluetooth va a Punto abbinato alla nostra Feistic, quindi premeremo ancora il tastino con la casetta, andremo ad abbinare il joypad, entriamo nell'ingranaggio. A questo punto vedete controller e dispositivi Bluetooth, e qua potremo andare a fare il nuovo abbinamento del eh, controller cosa vuol dire che eh, vedete che abbiamo la voce controller di gioco quindi andremo a fare ok e abbiniamo il controller ovviamente io adesso non lo sto ad abbinare perché è già abbinato ma basterà accendere andare a cliccare il tastino di abbinamento che in Qualisbox è in questa posizione in questo è questo tastino qua cioè ogni controller ha il suo tasto di abbinamento bluetooth quindi si abbineranno i due dispositivi e il gioco è fatto eh, comunque nel video che ho fatto appunto dell'emulatore emulatori arcade, che vi lascio qua sopra nelle schede, eh, ho fatto vedere anche appunto fare l'abbinamento. Selezioniamo controller di gioco e vado a selezionare Xbox Wire controller. A questo punto clicchiamo ancora sulla nostra amatissima casetta e andiamo nelle nostre applicazioni una volta aperto adesso con il nostro controller potremo andare ad accedere in già membro o iscriviti in base alla nostra situazione con il telecomando non possiamo farlo quindi andiamo a cliccare a e una volta che avete inserito le credenziali ragazzi siete all'interno del game pass quindi con il joypad vedete potete andare a selezionare il gioco che volete far partire supponiamo di far partire mortal kombat dal cloud vedete che selezionate ovviamente la voce cloud e parte il missile come tutti sapete quando si parla di streaming che sia video che siano giochi più la linea di casa o la rete a cui siete connessi è performante più ovviamente la resa finale sarà performante Perfetto, ci siamo. Il gioco sta partendo. Eh, ragazzi davvero è una figata incredibile! Perché comunque sfruttate il vostro abbonamento Game Pass quando non lo usate magari nell'Xbox. O che per chi già non lo usa nell'Xbox, ma perché lo usa su PC, perché lo usa nel telefonino. Perché comunque, come sapete, è compatibile con tutti i dispositivi Android. E averlo nella Fire Stick che vi potete portare in vacanza anche qui nelle inserite nella televisione, rete permettendo, è davvero tanta tanta roba. Adesso volevo farvi vedere a mm, diciamo, provare a giocare per farvi anche capire come eh, si muove il gioco perché comunque realmente funziona ok scegliamo due eh, personaggi a caso e adesso facciamo partire il gioco e ci siamo Ragazzi è pazzesco eh, perché comunque eh, non so se avete mai provato a giocare dal cloud ma se avete una rete internet che va non è niente niente male eh. perché comunque avete a disposizione 200 giochi adesso ne sto prendendo un sacco perché sto parlando perfetto era giusto per farvi capire quindi vi rendete conto che è tanta tanta roba adesso andiamo a cliccare la nostra amatissima casetta e usciamo dal gioco perché sennò altrimenti non si capisce più niente quindi siamo tornati nella nostra home page avete visto come è stato semplice installare Xbox Game Pass di Microsoft questa possibilità che ci dà Microsoft di giocare ai suoi giochi da cloud perché comunque ci dà la possibilità di utilizzarli su Xbox ovviamente ma poi anche su PC o sui dispositivi Android essendo appunto Amazon Firestick dispositivo con software android eh, funziona senza nessun problema bisogna ovviamente andare ad utilizzare questa installazione chiamiamola così un pochino forzata perché comunque nel suo store non è disponibile eh, game pass come applicazione questa applicazione quindi ragazzi se questo è il mio video in cui vi ho portato questo tutorial su come installare Xbox game pass